Qual è lo scopo principale di questa serie di incontri e cosa vi ha fatto intraprendere questo progetto abbinandolo a politicamente scorretto? Sotto la, lo stesso approccio ai valori educativi dello sport e cercare di promuovere questo aspetto del calcio che purtroppo spesso viene dimenticato, non solo ai massimi livelli e quindi al sistema professionistico ma soprattutto nel calcio di base tante volte si perdono per strada i grandi valori che, che ha lo sport e che ha il calcio e, e questo progetto si inserisce appunto in questo cammino verso l'avvicinamento al mondo giovanile e attraverso il mondo giovanile e riscoprire quelli che sono gli aspetti positivi del calcio.